你 <laughs> Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi eh, voglio fare questo video perché eh, vabbè, il titolo è un po' provocatorio, eh, fatto apposta, insomma per attirare la vostra attenzione perché Fanatec ha lanciato un video trailer di un nuovo Direct Drive, eh, nuovo standard Direct Drive come dicono loro eh, per tutti quanti, eh, stiamo parlando del nuovo CSLDD, CSL Driver che praticamente presenta delle caratteristiche Molto interessanti, parliamo di un minimo di 5 Nm di torque con una, la possibilità di aumentarlo con un kit eh, fino a 8 Nm. Stiamo parlando di un, una base di volante veramente molto ridotta, che è molto interessante e eh, stiamo parlando di un prodotto che è compatibile con l'ecosistema Fanatec, ma soprattutto a 350 euro. Io penso che. Um, allora uno potrebbe dire vabbè ma ci sono anche gli altri volanti a cinghia eccetera che, che hanno le stesse caratteristiche eccetera. in realtà vista la tecnologia di un motore direct drive e di quello che da qualche anno a questa parte un po' tutti gli youtuber, tutte le comunità parlano del, delle caratteristiche di quello che può offrire un volante direct drive oggi offrire a questo prezzo qui comunque un prodotto con una tecnologia completamente diversa da quello che è un motore a cinghia o a doppia cinghia è una mossa commerciale a livello eh, che ragazzi è mostruoso quello che stanno facendo Fanatec con questa promessa commerciale che hanno perché secondo me possono veramente sterminare la concorrenza perché 350 euro per chi è nel mondo della simulazione onestamente è zero cioè, stiamo parlando solo della base, bisognerà ovviamente aggiungere i volanti. Eh, i, I volanti che vanno, le ruote, eh, ovviamente sono il quick release che è compatibile con tutte le ruote eh, che mh, propone Fanatec. Però, ragazzi, è un qualcosa di mostruoso, Cioè, io ho speso praticamente 2000 euro per avere il direct drive DD 1 compatibile PS4 con la ruota V2, eccetera. Ci ho aggiunto anche 250 euro per il volante BMW d'occasione. Ragazzi guardate che la spesa diminuisce una cosa incredibile, Cioè, è mostruoso, è pazzesco quello che, che stanno facendo. Ma questa è una mostra commerciale strepitosa, veramente vogliono sbaragliare la concorrenza a tutti i livelli e tanto di cappello perché onestamente chi avrebbe mai pensato di poter proporre un direct drive comunque dà le caratteristiche a livello di potenza che non sono eccezionali, però sappiamo bene che ehm, la potenza ha un suo perché eh, sul direct drive, però le sensazioni di ritorno che dà un direct drive sono completamente diverse da quello che è un motore a cinghia senza considerare le performance che può avere un Direct Drive che non si stanca mai eh, la connessione diretta con, con l'asfalto, insomma ci sono tante cose che è inutile ripetersi per chi segue questo canale ma anche il canale di tutti gli amici che parlano di simulazione, che parlano di, di Direct Drive onestamente è un qualcosa di veramente eccezionale, io ho già degli amici che dicono io voglio il rimborso del, di quello che ho speso per andarmi a prendere questo perché eh, molti come me utilizziamo al 30-40% la forza di un direct drive da 17-20-25 N, giusto per farvi capire. E io sono veramente felicissimo ragazzi, ma sono felicissimo perché a questo prezzo qua molti potranno finalmente permettersi un direct drive e credo che è fantastico, è veramente fantastico e Mi chiedo se non ne comprerò uno eh, per la mia dolce compagna ragazzi, perché 350 euro più una ruota si può fare un, Veramente un qualcosa di eccezionale, credo che eh, come, dico, come ho già detto Fanatec ha fatto una mossa fantastica e quindi mi viene da pensare che è la morte imminente del, del volante a cinghia. Quindi attenzione alla concorrenza, dovrà fare molta attenzione perché anche Trustmaster è uscito una ruota fantastica a un prezzo. Eh, molto onesto con display eccetera eccetera non sono andato a vedere le caratteristiche però voglio dire il mondo della simulazione e l'hardware oltre che il software è, sono in con, costante evoluzione e questo è bene per noi ma questa qua ragazzi è una bomba stratosferica Veramente è un passo avanti per tutti noi, per tutti quelli che non si possono permettere eh, migliaia di euro di poter accedere comunque a un mondo direct drive che è un qualcosa di eccezionale e se non l'avete provato vi <ride> posso dire che io e tutti gli amici che mi hanno seguito eh, sono entusiasti di, di quello che eh, diciamo fornisce, fornisce eh, il mondo del direct drive. Mi fermo qua, voglio aspettare poi magari maggiori informazioni, maggiori eh, informazioni tecniche da, da parte di Fanate, quando è che uscirà, se il prezzo è veramente confermato, se ci saranno più versioni, insomma è veramente qualcosa di molto interessante. E voglio, volevo come al solito condividerlo con voi, ragazzi, io eh, come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito lasciate un pollice in su se vi è piaciuto eh, questo, questo mio video, iscrivetevi al canale, vi ricordo che le iscrizioni per la Forfan 488 Evo 2020 su Imola, su RFactor 2 per sabato pomeriggio sono ancora aperte, trovate tutto su simdrivers.eu, vi aspettiamo, ci sono ancora 8 posti disponibili in questo momento se non vi sbaglio. Da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!